Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi come avrete letto dal titolo voglio affrontare un tema molto importante e molto difficile che è il tema della buffate non parlo di questo argomento sul mio canale da anni ho iniziato parlando di queste tematiche, poi man mano che io mi allontanavo da queste problematiche, ne ho parlato sempre di meno, però ho sentito il bisogno di affrontare questo tema in questo momento, data la situazione in cui stiamo vivendo, un po' perché recentemente mi sono ritrovata a riflettere su come avrei sofferto questi giorni se mentalmente fossi stata in quel uh, mindset. Voglio iniziare dicendo ciò che io definisco come abbuffata, per come l'ho vissuta io, la buffata è quel momento in cui il tuo cervello smette di pensare, prende il sopravvento un'altra persona, si potrebbe dire, e ti porta a mangiare volumi spropositati di cibo andando contro ogni senso di fame, sazietà, sapore, gusto e l'obiettivo è quello soltanto di strafocarsi di cibo, però mentalmente non si è presenti, è come se si diventasse un automa. La buffata per me non è la consapevole mangiata, mangiatona, quindi data la mia visione su cosa è una buffata, se vi ritrovate nella definizione ascoltatemi che magari qualche mio consiglio, visto che ci sono passata anch'io, potrebbe esservi utile. So che in questa situazione in cui ci si ritrova chiusi in casa dalla mattina alla sera, il rischio di abbuffata è molto alto, soprattutto se siete in quarantena da soli, perché per come l'ho vista io la, le mie abbuffate che ho avuto erano soprattutto in un momento in cui mi sentivo sola abbandonata e allontanata da tutti. Quindi l'ambiente della quarantena solitaria è assolutamente il quadro perfetto per portare una buffata. Inoltre siamo in una situazione dove già eh, le preoccupazioni per tutto ciò che sta succedendo intorno sono alte e quindi lo stress emotivo sulla persona può essere un driver di questo comportamento ho alcuni consigli che da potervi dare, data la mia esperienza e il primo è quello di non avere un approccio restrittivo nel momento in cui noi imponiamo al cervello qualcosa questo nel momento in cui ci vede un po' tentennare e un pochino essere sul punto di un incedimento attacca e ci fa fare esattamente il contrario di quello che vorremmo fare quindi se noi iniziamo la giornata o comunque ci approcciamo al cibo pensando oggi mangio poco mangio meno, mi limito, salto un pasto eccetera il nostro cervello ne approfitterà al primo momento utile per farci fare esattamente l'opposto e volere anche di più quindi è molto importante iniziare la giornata con l'idea di mangiare a tutti i pasti equilibrato e prendersi cura del proprio corpo un altro consiglio è quello di accontentare le voglie, se avete voglia di cioccolato mangiatevi un cubetto di cioccolato è meglio un cubetto di cioccolato ogni tanto piuttosto che privarsene totalmente e poi così nel momento in cui capita mangiare otto stecche di cioccolato tutte insieme se avete voglia di qualcosa cercate di mangiarla so che non è sempre possibile ad esempio io non riesco a mangiare una pizza due mesi e purtroppo cioè lo devo ammettere io non vedo l'ora di mangiare una pizza e cioè non ne voglio solo una ne voglio cinque perché è così nel momento in cui uno ti dice non pensare all'elefante bianco tu pensi all'elefante bianco un altro consiglio che mi senti di darvi è quello di parlare Raccontate a qualcuno ciò che state provando, se che vi state sentendo soli, che avete avuto degli episodi, è normale, non dovete sentirvi in imbarazzo, ma soprattutto, secondo me, è sbagliato pensare, e eh, ma al momento c'è chi sta peggio. Al mondo c'è sempre chi sta peggio, a prescindere dalla situazione che stiamo vivendo adesso, quindi andare a pensare, e eh, ma la mia situazione non è abbastanza grave... Paragonata magari a qualcuno che è un punto di morte, indubbiamente, però non è giusto sminuirsi e sminuire le proprie emozioni, soprattutto nei propri confronti. Se non vi sentite di parlarne ai vostri genitori, al vostro fidanzato, contattare il vostro psicologo. Se ce l'avete, scrivete. Scrivete sul vostro diario, le pagine non vi giudicheranno mai. E credetemi, quando io ho capito questa cosa, il vostro diario non vi giudicherà mai, potete scrivere qualunque cosa, lui non vi dirà mai, ah ma che vanitoso, ah ma che problema del cacchio, ah ma che cavolata. Lui raccoglierà ciò che gli scrivete e basta. E credetevi, c'è cioè liberatorio. Io infatti ho scritto tantissimo nel mio diario, cose anche di cui magari io leggo e dico, Mamma mia, sì. Però è eh, un po' vanitosa. Eh, sì, ma è il mio diario, nessuno mi giudica. <ride> un altro consiglio che mi sento di darvi, è, soprattutto se vivete da soli, è quello di limitare nel più del possibile le tentazioni in casa. Se sapete che avete un alimento che è il vostro punto debole, che se aprite quel barattolo e date la leccata a mh, quella cioccolato, quel burro di frutta secca, poi non riuscite più a controllarvi, non tenetelo in casa, dovete essere consapevoli che quello sarà un alimento che dovrete introdurre piano piano nella vostra dispensa affinché possa essere presente ma che la sua presenza non vi porti a doverlo mangiare tutto. Io, proprio per la frutta secca e i burri, ho avuto un eh, inserimento molto lento negli anni, c'era un tempo in cui se io ce l'avevo in casa... Mi sentivo quasi in colpa di averlo in casa, eh, non, non volevo che nessuno sapesse che io avevo quella cosa così buona in casa e quindi dovevo finirla subito. Piano piano negli anni sono passata da tenere in casa un barattolino da 100 grammi a uno da 200, uno da mezzo chilo, uno da un chilo e adesso ne ho 20 da chilo, più o meno. E l'ultimo consiglio che mi sento di darvi e quello che a me ha aiutato davvero tanto è stato quello di capire cosa mi porta la buffata è un sentimento mi sento sola mi sento abbandonata eh, ho litigato con qualcuno oppure è proprio fame oppure è proprio eh, il desiderio di farmi del male e quindi cercare di evitare quella situazione io ad esempio ho avuto sia il problema dell'abbandono solitudine ma ho avuto anche il problema del fatto che se io a metà pomeriggio facevo merenda con qualcosa di dolce, molto spesso non mi saziava, non mi bastava, mi scatenava voglia di ancora di più e questo poi mi portava a volerne sempre di più, di più, di più, di più, di più finché non mangiavo quel di più che mi scatenava nel cervello il tanto ormai e quindi... Buffata assicurata, quindi negli anni per evitare che mi succedesse ho fatto tante merende salate ho evitato di fare merende dolci fino a quando non mi sono sentita abbastanza sicura da reintrodurre la merenda dolce e arrivare al punto in cui sono adesso che è quello di farla e non eh, cadere in questa problematica io in passato sono stata sia anolesca che bulimica, dovute tutte ragazzi Yay. e devo dire che la bulimia è stata veramente la parte più difficile da annientare perché è qualcosa che va totalmente fuori controllo e quando non c'è controllo poi è difficile cercare di metterla sotto controllo e dare una sistemata alla situazione però eh, ce l'ho fatta ormai sono anni che non ho un comportamento bulimico e non... ora che ci penso mi sembra un qualcosa di strano, che non legherei mai a come mangio io, al mio approccio all'alimentazione e al mio stile di vita, però è stato un lungo percorso, un lungo percorso che ho condiviso con voi, poi ammetto di averne smesso di parlare perché è anche difficile per me a volte ritornare su quei discorsi, su quei pensieri, soprattutto adesso che ne sono talmente fuori che faccio fatica a ricordare ciò che vivevo, a volte rileggo i miei diari, le pagine di diario di cui vi parlavo prima e trovo una Silvia che non è assolutamente quella che sono ora e faccio fatica a riconoscerla, ma è perché curando la testa si entra in altri circuiti mentali che annientano gli altri e eh, quindi io adesso li ho annientati e sono totalmente un'altra persona, quindi è possibile uscirne ma nel frattempo spero che questi pochi consigli vi possano essere utili, vi aiutino a farvi anche sentire soltanto meno sole non lo so, so che in passato i video sulle abbuffate sono stati molto apprezzati quindi spero che anche questo lo sia e basta grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao